Ciao! Allora, oggi volevo aprire con voi un'altra eh, cosina a sorpresa che ho preso da Wish e ve la mostro perché intanto volevo fare qualcosa di diverso volevo prendere una sorpresina un, un... avete visto la mia serie di The Mystery Box che è finita e questo è l'ultimo che ho preso e volevo prendere qualcosa di diverso allora adesso ve lo mostro perché l'ho messo sul telefono perché girando su Mm, su wish, ho trovato questa che è la surprise sur malls, sembrava una lolle o qualcosa del genere, comunque sia, sì, eccola questa qui, che deve mostrare le aperte, che ci deve essere uno di questi animaletti dentro e mi sembrava carina, comunque sia, sì, l'ho pagata un euro, più un euro di spedizione, però eh, l'ho presa in un gruppo d'acquisto, quindi ho pagato 90 centesimi, avevo uno sconto al 10%, quindi 0,81 più un euro, 1,81 euro. Allora, avete visto come la pubblicizzano? Ok, Surprise, -mals. Surprise Mals Serie 2 dice, ok, avete visto cosa mi è arrivato a me? ok va bene non partiamo proprio benissimo però magari è la confezione quindi non stiamo a guardare la confezione non ho visto cosa c'è dentro anche se dentro c'è qualcosa si vede perché c'è il nastro e poi lo scartiamo assieme sono curiosa di vederlo allora, allora ho ripreso l'immagine perché se si vede ok sarei curiosa di vedere quale compare c'è un castoro, un draghetto, un panda, un orsetto, un gatto. Poi cos'altro c'è? Poi si, si ripetono ancora panda, ancora castoro. Non lo so, era più carina l'idea secondo me più che il resto. Allora, intanto devo scartarlo e lo scartiamo assieme perché sono curiosa di... Cerco le forbici. Sono curiosa di vederla Fate vedere come mi taglio in diretta, direttamente. Così posso mettere il titolo clickbait direttamente. E proprio ne sorpresa presa anche per me. Non hanno lesinato sul nastro, questo sicuro. Allora, apriamo Non si vede niente dei buchi, non si vede niente dei buchi. Io sono curiosa. Voi che cosa vorreste trovare? A me piacerebbe il, pandi, il panda, il panda. <ride> Ma c'è dell'altro nastro? No. Forse la sorpresa è questa, che non si apre. Aiuto! Si è aperto, si è aperto. ok. Allora, pronti? Lo guardate prima voi? Guardate prima voi. Cos'è? Ma è carino! È molto carino! Ma non è nessun di quelli della foto. Cioè, è un... Riprendo la foto. è un pony un pony cari ah, è carino eh? Aspettate. è carino è un pony con la codina anche fatta bene con il ciuffetto bello gli occhi sono disegnati bene è un po' schiacciato di muso, ma va bene, lo mettiamo di lato, di lato sta meglio, sta in piedi da solo, come faccio a provare? Provo. No. Sì! Sta in piedi da solo! Ok, allora, torniamo a noi, dove eravamo? Allora, sta in piedi da solo, è carino, lo metterò sicuramente di lato, ha la faccina carina, ha le sue zampettine, quindi sta saltando in piedi. La coda è fatta bene, è stampata bene. Alle alette anche dietro, ah, poi è bello questo sembra proprio che abbia la criniera con i peli. Non ho capito bene la coda. Vedete che sembra attaccata. Allora, per 1,80 ci sta, è carino. Andrà a finire sul mia scrivania e questo è carino, però uno, la confezione non è una surprise mall o come si chiama, lui non era nelle immagini, ehm, possiamo dire che è carino ma che è un po' un epic fail questo, perché proprio non mi aspettavo un animaletto del genere, però è carina come sorpresa, era carina da aprire, e era carina da aprire insieme. Ma là è anche bellino, comunque è anche grande perché. È anche grandino. Ma a me piace. È un mini pony, un pony, un mini pony. Vi ricordate i mini pony una volta? Che adesso sono tornati, ma non, non, non, non guardo, non seguo, mi sono un po' persa. Al mio tempo c'erano i miei mie, mio mini pony ed erano carini. E questo è carinissimo come minimo è un personaggio, se è un personaggio conosciuto ditemelo perché io non lo so e così gli do il nome, se no me lo inventerò io perché do il nome a tutto, se, se per caso lo riconoscete sapete che è qualcuno della nuova serie dei mini pony fatemelo sapere che sono curiosa comunque fatemi sapere se è un epic fail oppure no per voi, per me è carino, per 1,80€ è bellina la sorpresa è carino, non è quello che mi aspettavo, ma comunque è carino. Comunque sia, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, sicuramente. Se vi è piaciuto questo video, magari mettetemi un like, anche per la pazienza, perché da quando l'ho ordinato, da quando è arrivato, ce n'è voluto. Poi è arrivato due giorni fa e il video lo faccio oggi, quindi era tutto chiuso e io ero curiosa. Quindi anche solo per questo voglio un like. Credo per il momento di non aver, quest... non ne ho presi altri, quindi non arriveranno sicuramente nel breve sapendo da qualcos'altro in futuro ve lo farò vedere sicuramente è carino e comunque sia ed è, se non è iscritto al canale mi raccomando iscriviti così non perderai i prossimi video assurdi ah, che divertite. io mi sono divertito spero anche voi averlo visto con me e aver scoperto con me la sorpresa il big fail e comunque sia io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao